Perché le rane hanno la lingua lunga? C'era una volta una rana che si chiamava Maria Carlotta. Questa rana viveva in uno stagno. Era tutta verde, aveva una lingua rossa piccola e appiccicosa. Un giorno la rana vide una mosca Attenta, piccola mosca, che ti mangio?» disse la rana «No, io sono gentile, non puoi mangiarmi?» rispose la mosca La rana cercò di acchiappare la mosca e paf, la lingua si incolò su una pietra Arrivò in quel mentre un coccodrillo. «Ti tirerò per la schiena!» propose il coccodrillo. «No, non ho assolutamente bisogno di aiuto!» gridò la rana. Ma il coccodrillo non gli diede retta e tirò Maria Carlotta, prendendola per la schiena. E tirò, e tirò, la lingua della rana diventò lunga, lunga, lunga e bruscamente si staccò dalla pietra. Da quel giorno le rane hanno la lingua lunga e possono acchiappare le mosche.